è il genio che si è messo lì a texturizzare blocco per blocco se cioè, tu devi stare male Hello guys, welcome to my oggi siamo qui per vedere delle texture veramente strane che ho cercato su internet e le bedwars sono uscite un delirio quindi vi prego di lasciare like Iscrivetevi e niente vi lascio al disastro di Bedwars che è uscito fuori Allora iniziamo con la pre... Abbiamo già capito come finirà questo video Già il fatto che sto giocando in 1.18 Per me è un problema Perché io non sono abituato a giocare in 1.18 alle Bedwars Cos'è lo shop? Perché è tutto pieno di... Beh, o oh, almeno i blocchi sono normali Perché se no, veramente era un casino Quindi io devo combattere con un gigapollo in mano Primo letto distrutto Facciamo l'armatura Quindi, perché i miei stivali sono una cotoletta? E i miei pantaloni sono una fireball Sta Le mele d'oro sono dei piccoli oh, oh no Voglio fare una cosa Quante curse sta roba no? E i diamanti sono delle mele Quindi io mi potenzio con delle mele Questa texture non ha senso E compriamoci una spada O meglio Un, un uovo di tartaruga Le fireball sono Le fireball sono abbastanza normali per fortuna Bene Ho tre picconi nell'inventario pronti per essere mangiati Cioè da, da un lato è anche divertente giocare con questa texture cioè. Non ho provato ancora tutti i materiali Non so come siano gli smeraldi Ovviamente sono scemo In ogni video devo cadere da un ponte almeno Abbiamo la nostra patata cotta al vapore Con cui combattere GG Partita vinta con la prima texture pack, non è molto confusionaria, ce ne sono di peggio, fidatevi. Io ho già messo la texture pack, la prossima texture pack, e già potete notare in alto a destra delle cose abbastanza strane nel legno, ma la cosa più bella in assoluto è questa. La, la pietra è effettivamente The Rock. E la lana è effettivamente fatta di pecore A parte che non so che, che blocco sia dream Ok, no Mi fa volare Mi fa volare il fatto che devo combattere con un grissino Ora, mi sfugge il tipo che è sopra il legno Non flammatemi nei commenti Comunque, andiamo... Cattivissimi con il nostro grissino in ferro Distruggiamo il letto Oh però il blocco di diamanti è figo eh. E i diamanti anche sono belli Cioè come texture pack senza tutte le cose memose È abbastanza carino L'enchant si sì, sono normali Sarebbe figo tipo Di modificare l'enchant Che si anima Con tipo l'aura di Goku intorno Sarebbe stato top Comunque sto giocando in uno 18 anziché 1.8. Perché metà delle texture pack? Anzi, tutte le texture pack non vanno per la 1.8. Comunque, cerco di farmi delle partite abbastanza chille. Cioè, non vado a, a prendere la gente in base. Perché che voglio assaporare questa texture pack. Eh, si sì, è. Porca vacca. Ok. Okay. Mi è arrivato da dietro un tizio E mi ha fatto esplodere Completamente random Sarà per la prossima partita Cosa mi significa? Cioè mi viene il mal di testa Fortuna gli item non dovrebbero cambiare Esatto Questo texture pack cambia soltanto i blocchi Teggiamo con questo Legno mobile cioè, Allora è abbastanza sobria come texture pack Cioè quasi quasi non ci fai caso Stranamente dicevo Che la lana non cambia Comunque pensate, io più o meno so come si fa una pack. Uno si è messo lì ad animare frame per frame i blocchi per muoverli di un pixel Stai male Ok, siamo rimasti noi contro i verdi Ah è vero che la TNT cambia perché effettivamente è un blocco Ma però è so fascino la TNT che muove l'etichetta Sembra abbastanza fortino eh questo Esatto Ok sì, è un degno avversario Inizialmente questo video doveva essere Ogni volta che muoio è una texture pack Però ho pensato Io non è che sia poi così tanto forte nelle bedwars Cioè, muoio Da punto Muoio per cose inutili E poi, se devo effettivamente morire ogni volta mettere una texture pack O finiscono Frate, come? Come fai? Non posso vincere, cioè tu... Ok, ok, l'accetto, non è vero? Ti segnalo, denunzio alla corte marziale. Oh mio dio, spiegami, perché? Ma tu non hai niente di meglio da fare di fare una texture pack con i blocchi a forma di lana? Comunque non è neanche da farci l'abitudine sta texture pack Tu in questa texture pack non ci puoi giocare Comunque ditemi se volete anche dei video Per esempio un video Minecraft ma ogni blocco è pecora o roba del genere Questa potrebbe essere una serie delle texture pack più strane eh, che trovo su YouTube eccetera E le porto sul mio canale no? Però se volete potete anche consigliarmene nel mio server Discord, anche qui ha suo fascino, è eh, una pecora di TNT, cioè non è proprio bruttissimo Ma devo prendere tipo delle gaffole perché già non ho vita. <ride> La pecora che cade, però è top. Vediamo: Oh, bene 44 di oro, uh, al pelo. Anzi, prima ci facciamo una bella sharpness. Vacca. Ho sempre la sensazione di cadere questa texture qua clutch. Uh, clutch con le pecore Content Pecora che esplode Tra l'altro tu se, blu se butti qualcosa per terra non si vede perché cade nella pecora esattamente Ah nell'inventario come si vede Figata Bellissimo Facciamo un pecora TNT jump Voglio provare E eh, niente Comunque passiamo all'ultima Ma non per importanza Texture pack. Vi siete mai chiesti come fosse Minecraft sotto acidi? Questa non è esattamente una eh, texture pack, è una shaders Rende il mondo ondulato Per gentilezza tu muori, ok Vado nella tua base e ti distruggo il letto Dal gioco ha Reggio Quittato. Proviamo a rushare un po' in sta partita. È stranissimo. È una, è una delle cose più strane che abbiamo mai visto su Minecraft. Perché combatti con l'ascia? Perché l'ascia è più forte. Marble jump. Non è vero! Non è vero! Non è vero! No, non è niente in ogni video. Comunque sono in 1-8 Uh, ho cambiato versione Perché nella 1.18.2 C'era un piccolissimo problema grafico con questa shader Facciamo che vado io nella sua base va Facciamo i cordiali È confusissimo Voglio vedere dove sta Non posso Se cioè, si muove tutto Oh eccolo Finalmente Mi ha degnato della sua presenza Uh Oof. Mm.